Come memorizzare la data della Fondazione di Roma Per ricordare la data della Fondazione di Roma basta ricordare che si tratta di tre numeri dispari discendenti 7, 5, 3 Ciao, al prossimo video vi aspetto.